Ragazzi miei, che bello rivedervi! Sapete che cosa succederà quest'anno? Sapete quante avventure potremo vivere assieme? Un'infinità! Emozioni, gioie, dolori, amori, abbracci, rapporti. Insomma, l'importanza delle relazioni con gli altri e con Dio. Questo è quello che il Grass di quest'anno mira a trasmettere ai bambini. Insieme scopriranno, si emozioneranno e giocheranno. Sarà un'esperienza unica, lì, oltre i cieli dell'avventura. E via, eccoci qui, manca poco all'estate. Tutti pronti? Carichi? Bene, vi aspettiamo a giugno. Bene, allora a presentare l'attività estiva dell'oratorio che, come ogniamo, si chiama Luglio insieme. Aspetta, sa questo, Erico, no. non sa no. Sono dopo 9 minuti sulla diretta Facebook mail di YouTube. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Che come ogni anno dura 4 settimane a partire dal 18 di giugno, lunedì, fino al 13 luglio, che è un venerdì della quarta settimana del centro estivo. Sono, come dicevo, quattro settimane. Le prime tre hanno, sono sviluppate secondo lo stesso schema, ovvero il lunedì, il mercoledì e giovedì sono giornate che spendiamo integralmente in oratorio. Il martedì, come sempre, c'è la giornata al mare, come sempre a Porto San Rocco, dove siamo andati ogni anno, e il venerdì in gita. La quarta settimana fa eccezione, in quanto il venerdì è la giornata conclusiva nella quale c'è un gioco finale per i ragazzi e poi c'è la serata con tutti i genitori, la Santa Messa, eccetera, eccetera. E pertanto la gita non è il venerdì, ma è anticipata al giovedì. Le, oh, le, ormai. le iscrizioni. Già ve lo dico dopo lo ripeterò. Si svolgeranno già questa settimana in quattro giorni differenti: mercoledì 11, dalle ore 16 fino alle ore 19. Quindi, in orario di oratorio, potranno iscriversi. Chi è già tesserato all'oratorio? E tra i tesserati, solo unicamente chi frequenta l'oratorio. Frequentare l'oratorio che cosa vuol dire? Vuol dire in primo luogo appartenere ai gruppi di catechismo, per esempio, di azione cattolica, di ministranti, cioè fare delle attività che in qualche modo sono legate all'oratorio. Sono legate alla struttura della parrocchia, perché il centro estivo che noi organizziamo non solo un suggestivo certo qualunque, ma un suggestivo certo parrocchiale, è diretto soprattutto e principalmente a chi frequenta la parrocchia. Quindi queste persone hanno la precedenza sull'iscrizione. In più, il medesimo giorno possono iscriversi i fratelli di prima, di seconda elementare e di terza media dei, di chi appartiene a questi ambiti che ho detto sopra, no? Quindi, Avete un figlio di 9 anni che fa il catechismo, che volete scrivere il centro estivo. Avete un altro figlio di 7 anni che ha fatto la prima elementare, ti potete scrivere lo stesso giorno. Chiaro? O uno di terza media, perché terza media in teoria ha già finito tutte le attività, perché ha già fatto la cresima, eccetera. Allora, eh, se ha un fratello che fa attività, o se a sua volta frequenta l'oratorio, perché poi a discrezione del responsabile dell'oratorio, anche i ragazzi che semplicemente frequentano l'oratorio giornalmente o settimanalmente e hanno la possibilità di iscriversi a questo gioco. A questo gioco. Quindi il primo giorno, mercoledì 11, dalle 16 alle 19, si iscrivono i tesserati che frequentano l'oratorio, quindi fanno parte di un gruppo parrocchiale o, a discrezione del responsabile, sono coloro che frequentano l'oratorio nuovo con il nome telefono richiamerà il secondo giorno e come funzionano le iscrizioni potete venire a fare la fila che ora che volete, tanto lo sappiamo al momento in cui si entra in oratorio ci sarà un'accoglienza nella quale si vedrà direte il nome di vostro figlio controlleremo se vostro figlio appartiene a uno di questi gruppi, ossia se è tesserato e se tra i tesserati fa parte del catechismo, fa parte dell'azione cattolica, frequenta l'oratorio, eccetera. E riceverete un numero, poi ci sarà il numero come se Maria e vi chiameremo, se volete anche abbiamo dell'ottimo crudo, dell'ottima questo è il primo giorno, in modo tale che anche se uno arriva tardi, se è il numero 2 è il 69, nel frattempo poi andare a fare la spesa, eccetera, eccetera. Chi perde il turno perde il turno, chiaramente? Cioè già questo mi sembra un'ottima agevolazione. Però se uno perde il turno non sai so che arriva con il 45, se è già il 62, e eh, ma io no, riprendi un nuovo numero e rifai la fila, giusto? Si possono eventualmente portare le iscrizioni del cugino, della sorella, del nonno, della zia, sempre però di persone che fanno parte di questo gruppo. La iscrizione è ritenuta valida se accompagnata dal pagamento, perché è un'ottima tecnica che io già conosco, se quello intanto io scrivo, faccio finta che non do soldi, perché ancora non so le ferie, e dopo io rimango con un posto occupato, che potrei dare a qualcuno che invece è interessato e che poi non viene quindi all'iscrizione va fatto il pagamento se non c'è il pagamento l'iscrizione non viene ritenuta valida a meno che qualcuno non mi dica te pago adesso non li ho ti pago tra due settimane una settimana due giorni con certezza se no niente ma questo parlerete io non ci sono le iscrizioni parlerete con don pietro comunque l'iscrizione viene ritenuta valida se ha fatto il pagamento. Secondo giorno di iscrizione, giovedì 12 aprile, sempre dai 16 alle 19, si può iscrivere chi è già tesserato sempre e ha frequentato il centro estivo l'anno scorso. Non il 2016, l'anno scorso non poteva, no. Solo chi è tesserato e ha frequentato il centro estivo l'anno scorso per dare una continuità e per tutti i tesserati di prima e seconda elementare, che quindi non fanno ancora il catechismo, sono stati tesserati e possono essere iscritti in questo secondo giorno. Per esperienza, alle 4.30 del secondo giorno si è i posti. No, giusto che lo sappiate. Quindi, Posso andare avanti, però i giorni successivi vi consiglio di controllare il sito e Facebook su quali verranno pubblicati i posti che avanzano o che eventualmente sono già finiti in modo tale che uno sa se vale la pena venire a fare la fila o no. Venerdì 13 aprile si può iscrivere chi è già tesserato e non appartiene a nessuna delle precedenti categorie, quindi non frequenta l'oratorio e non ha frequentato il centro estivo l'anno scorso e non è di prima secondo seconda di e lunedì 16 quindi appena lunedì a settimana dopo eventualmente chi non è tesserato a questo punto deve tesserarsi e fare l'iscrizione. ripeto, per esperienza personale tra le 19 del primo giorno e le 16.30-17 16 del secondo giorno abbiamo finito i posti che sono per ogni settimana 120 posti di più non possiamo perché non abbiamo gli spazi fisici dove mettere più del 120 fiori è che eh, le iscrizioni, come ogni anno, possono essere fatte sulla singola settimana. Cioè io posso iscrivere il mio figlio la prima e la quarta, la seconda e la terza, la prima, la seconda e la quarta, a descrizione propria. Il costo è un po' modificato rispetto agli anni precedenti, c'è un costo fisso per ognuno, siccome avete alcuni che fanno i video, se volete c'è in questo momento la, la stessa presentazione è online su youtube, se uno a caso non è potuto venire potete avvisarlo qua su youtube sul canale della parrocchia perché c'è la presentazione online. I costi sono i seguenti, c'è un costo fisso che tocca ogni bambino che si iscrive che è di 20 euro che riguarda tutti i materiali che ricevono ogni singolo bambino, quindi la maglietta, il cappellino e il gadget finale dell'ultima dell sera. Quello che è cambiato è il costo della singola settimana, che è di 15 euro a settimana. Quindi sono 20 euro più 15 euro ogni settimana di partecipazione al centro estivo. Questo è un corso invece che è un costo che copre quelle che sono le spese di gestione dell'oratorio, quindi i vari materiali che sono necessari per il ciclo in generale a partire dai paglioni dai birilli da, ad arrivare fino alle eh, spese di luce le spese di energia elettrica la, le spese di manutenzione dell'oratorio bisogna comprare i savoni per lavorare per terra se spa concesso bisogna usare eccesso queste cose qua come bisogna contare che ogni giorno sono 150 persone che frequentano l'oratorio Così. Quindi questo è il costo che copre solo ed esclusivamente le giornate in oratorio, mentre le gite e il mare hanno un costo a parte che vedremo successivamente. La struttura è già qua. Vediamo quelli che sono gli orari di ogni singola giornata. Dalle 8, e 30, dalle 8 alle 8.30 abbiamo l'accoglienza dei bambini, quindi potete portare il vostro figlio tra le 8 e le 8.30. Alle 8.30 la porta viene chiusa e viene riaperta alle 12.30. E' volte un po' abbondanti quando rimandiamo i ragazzi a casa. Dalle 3 alle 3.30 nuovamente abbiamo l'accoglienza, fino alle 18.30 gli orari sono tassativi cosa vuol dire con il dentista alle 10 posso portarmi il fiore alle 11 la risposta è molto semplice no o viene tra le 8 e le 8.30 o viene tra le 3 e le 3.30 abbiamo le pagelle vorremmo andare a prendere le pagelle perfetto sperando che siano promossi Fate uscire il vostro figlio alle 12.30 e, e non lo riportate il pomeriggio. perché alle 16 non può uscire. Chiaro? Su questo c'è una tassatività assoluta. L'unica roba che può succedere è già successo. Arriva il bambino che sembra normale alle 8, alle 12 si scopre che ha 40 di febbre. Allora noi vi telefoniamo e cerchiamo qualche modo per soltanto se uno sia mai da qua, no non è consentito uscire ed entrare anticipatamente in un orario diverso rispetto a quell'orario, perché noi siamo tutti impegnati fuori e voi potete suonare il campanello fuori, che nessuno sente che il campanello sta suonando. Quindi questi sono gli orari delle, delle attività, i giorni che siamo in oratorio. la tra le 12.30 e, e le 15 c'è la pausa pranzo. Allora, non abbiamo, non organizziamo nessun tipo di attività. Diamo le opportunità, e qui ogni anno lo sottolineo e vi scongiuro in ginocchio di venirci incontro, diamo la possibilità alle famiglie che per problemi lavorativi, perché non hanno i nonni, perché non so cosa, non possono venire a prendere i bambini in quell'orario di farli rimanere qua portando un pranzo al sacco però, cioè, però sono le ore più calde della giornata l'oratorio come vedete ha pochi alberi e quei pochi che vengono fidi non c'è tanta ombra c'è caldo, non si può giocare con i palloni perché anche un minimo di rispetto con i vicini che sono intorno cerchiamo di Coabitare il più politicamente corretto possibile e quindi è un tempo un po' difficile, no? Noi cerchiamo sempre di avere attività, ci sono i gazzepi, giochiamo a carte, eccetera, però un conto è gestire 30, 40 bambini in questo orario, un conto è gestire 220. Allora vi ripeto: nel modo di iscrizione c'è la possibilità di richiedere la presenza al pranzo, però solo ed esclusivamente per chi veramente ha bisogno. Dopo succede, ah ma resta il mio amico, mamma ti prego lasciami restare, per favore no. Per favore no. Lo diciamo per i bambini soprattutto, e anche perché non solo i bambini, ma gli animatori sono qua dalle sette e mezza di mattina alle sette e mezza di sera e per ritorno a casa a pranzo restano un numero ridotto, quello che è sufficiente per controllare i ragazzi, una quarantina di ragazzi durante il tempo della pausa pranzo, quindi durante questo tempo per chi ha questa necessità c'è questa possibilità. Poi in oratorio è presente un piccolo bar che ha delle bibite, la cola, fanta eccetera, cerchiamo sempre di mantenere dei prezzi modesti, diciamo, in modo tale da venire in incontro e anche ai ragazzi e anche delle granite, in modo tale che sapete che ai momenti di merenda, eccetera, i ragazzi possono usufruire di questo. Vi ricordo che i bambini giocano sotto il sole tutto il giorno, quindi è importante, ma non ne siamo nessuno, è importante che gli diate la merenda. Noi facciamo due pause merenda, una al mattino di una mezz'oretta e una al pomeriggio di un quarto d'ora. Datevi la merenda, un biscottino, una briochina, qualcosa, perché c'è bisogno di energia. Cosa che stiamo qua a guardare film tutto il giorno, ma si muovono, corrono, eccetera. È proibito in maniera assoluta avere con sé qualsiasi tipo di telefono cellulare. Se vostro figlio se lo porta e lo rubano, se lo perde, innanzitutto non deve portarlo. Se per qualche motivo voi pensate che vostro figlio... Voi siete vissuti senza cellulare e siete ancora vivi. Ma alcuni genitori pensano che i figli non possono vivere senza il cellulare. Non si sa perché. Se voi reputate che vostro figlio lo debba avere fregando bene quello che io ho detto adesso, noi non ci assumiamo nessuna responsabilità se il cellulare viene perso, rotto, distrutto, eccetera. Una cosa che invece è tassativa, a parte chi fa parte del giornalino o il laboratorio o il responsabile dell'oratorio, è vietato fare foto all'interno dell'oratorio o durante le attività del città. perché sono minori e non possiamo fare, a parte noi che mi firmate l'autorizzazione sul modulo, nessun vostro figlio può fare foto a nessuno, perché vivevano nel mondo della privacy, eccetera, quindi questo non si può. Quindi cellulari vietato e foto ancora più vietato. Può essere che voi diate a vostro figlio dei soldi per le granite, per le bibite, anche di questi soldi noi non ci assumiamo nessuna responsabilità. Io un muletto, lo scattavamo prima, che veniva in mare con 20 euro e ogni, ogni volta si pagava con 20 euro e la aglio bianca e le patatine fritte. Se voi gli date quindi io e vostro figlio per andare in piazza posto rischio il pericolo. Poi, siccome tutti quanti voi comprate, anch'io, i zainetti da Decathlon, no? tutti gli stessi zainetti. E allora cosa succede? Che sicuramente tornerete un giorno a casa e appena arriverete a casa scoprirete che quel zainetto che avete portato a casa non è il zainetto di vostro figlio. E Allora, è un peccato se poi ti hai detto se un iPhone 8 o 200 euro in contanti per le granite o non so cosa, no? Quindi anche, insomma, cerchiamo di essere... Non mi veniamo a parlare in italiano, non so solo sono parabolato, quindi non so così. Sì, mettete magari sullo zaino, mettete un sullo zaino, no? Mettete il nome, un adesivo, un portachiave, che si veda. Perché è già successo di E io, io parlo di fatti che sono successi, non parlo di roba inventati. Mame che devi correre poi per tutta Trieste, per il comarcio, per il zainetto, per far scambio. Poi si scopre che lo zainetto che aveva quella mamma era il tuo, ma tu quello che non hai non è di quella mamma, ma è di un'altra mamma. Perché non tre nella stessa... cosa, Insomma, succede di tutto, quindi cerchiamo di fare in modo che quando prendete un credito sia riconoscibile. Procediamo. Quali sono le attività che noi svolgiamo, svolgiamo durante la giornata? In primo luogo la giornata comincia da un momento di preghiera, perché, ripeto, siamo un oratorio, siamo una parrocchia e tutto quello che noi svolgiamo all'interno delle nostre attività ha come sfondo sempre e comunque... Dio quindi dovete, se volete scrivere vostro figlio qua, questo è il, la condizio sine qua non eh? quindi sempre si comincia con un momento di preghiera a quale partecipano tutti i ragazzi non si può non partecipare a questo momento di preghiera e durante la giornata, prima di mangiare si fa la preghiera tutte le attività sono portate avanti con uno spirito sempre evangelico del nostro oratore le varie attività che sono, per esempio, momenti di ballo nei quali i ragazzi cominciano a scoprire il proprio corpo, in qualche modo, possiamo dire, no? Perché i fioluzzi di 8 anni balla. Gli adolescenti di 11 e 12 stanno fermi come degli alberi perché si cominciano a vergognarsi, perché... Ed è un modo un po' per aiutarli a uscire da loro stessi, favorire i legami, eccetera. Poi abbiamo dei momenti di gioco e anche attraverso la competitività, attraverso la sfida tra varie squadre, anche in questo modo i ragazzi crescono, cercando sempre che ci sia però una collaborazione tra i più grandi e i più piccoli. No? Non sono mai, noi cerchiamo sempre di fare in modo che tutti partecipino ai giochi, che i più, più grandi aiutino i più piccoli a svilupparsi, a credere in loro stessi, a portare avanti un discorso di gioco di squadra perché tanti sono individualisti, eccetera, non sono abituati a stare in un gruppo, no? Allora anche questa è una delle nostre intenzioni. Eh? quindi anche portare dei valori morali, eh? non è solo un divertimento in sé, ma insegnare ai ragazzi a vivere insieme, a condividere, a stare insieme. Poi abbiamo i laboratori che abbiamo introdotto già due anni fa, dopo non c'è una slide sui laboratori, però. I laboratori ogni giorno un'oretta, un'ora e mezza al mattino e un'oretta al pomeriggio abbiamo dieci laboratori, che adesso vi dirò, nei quali i ragazzi possono sviluppare delle attività che normalmente non fanno. Perché va a scuola, dopo va a musica, dopo va a calcio e dopo si siede davanti a playstation due E magari vostro figlio sarebbe un bravissimo chitarrista o un bravissimo giornalista o un bravissimo cuoco e voi non lo sapete e non lo sa neanche lui. Allora attraverso i laboratori cerchiamo di aiutare i ragazzi a sviluppare queste abilità che non conoscono e i laboratori che proponiamo quest'anno sono i seguenti primo è chitarra che è un laboratorio che viene proposto a chi già possiede lo strumento quindi bisogna portarselo in oratorio e venire qua ed è per chi già ha terminato la terza elementare quindi anche i ragazzi che un po' sono attenti, che riescono a lavorare, eccetera. Abbiamo un laboratorio di teatro, i ragazzi preparano uno spettacolo che poi verrà proposto ai genitori la serata finale, un laboratorio di cucina, nei quali i ragazzi imparano un po' a cucinare, a preparare senza coltelli, senza robe strane. E anche ogni tanto preparano la merenda per tutti, c'è una cosa anche divertente laboratorio di Murales, per sviluppare un po' quella che è l'arte e poi per colorare come ogni hanno i muri del nostro oratorio. Un laboratorio di lavoretti che può essere dedicato forse ai ragazzi un po' più piccoli, fare dei piccoli lavoretti con la carta, colorando, eccetera, così. Un laboratorio sportivo, per quale c'è l'occasione di conoscere degli sport che magari i vostri figli non conoscono o magari che avevo un fio grande, e esattità, era piuttosto che metterlo a fare il campo e lo mandiamo a far valore, che se è meglio per voi e per noi. Poi abbiamo il laboratorio di danza moderna, il più bello lo tengo per ultimo. Abbiamo il laboratorio di giornalino, nel quale i ragazzi faranno delle foto, delle interviste, diverse cose, al fine di pubblicare un giornalino che poi verrà consegnato a tutti nella serata finale laboratorio di patchwork, non so se sapete, eh... vabbè, iscrivete ai vostri figli, anzi leggo cosa c'è scritto perché non so spiegare neanche io. Preparazione dei lavoretti inserendo della stoffa in forme di polistirona. È un nuovo laboratorio che proponiamo quest'anno che si chiama Estate senza compiti. Che cosa vuol dire? Sì, bravo, non ti piacerà invece. Diamo il tempo durante i laboratori di potersi portare i compiti per le vacanze <risa> e bruciamo insieme tutti i libri che voi avete portato no, e alla presenza di un animatore i ragazzi possono sfruttare questo tempo per fare i compiti ovviamente una roba che sottolineo già da adesso noi non garantiamo i risultati <ride> chiaro? Questo è un laboratorio che io ho proposto io personalmente, perché l'ho visto in un altro Grest, in un altro paese, a San Giorgio di Nogaro, ed era un laboratorio in verità molto frequentato. Perché? Vabbè, dopo valutate voi se mi interessa o meno. I laboratori, ognuno di voi, insieme al foglio di iscrizione, riceverà un foglio come questo, al termine oggi della riunione, nel quale sono da indicare tre laboratori. La preferenza di tre laboratori segnando col numero uno, il laboratorio che vi interessa di più, o a vostro figlio soprattutto, due, quello un po' meno, e tre, quello un po' meno ancora. La prima cosa che consiglio è quella di chiedere a vostro figlio o vostra figlia cosa gli interessa, perché il 70% delle volte i genitori viene, non sa cosa fare, metti tre numeri a caso e poi mettono un castrone di 13 anni a fare ricamo. Ok? Allora, vi diamo a quest'anno vi diamo a posto prima così potete parlare con i vostri figli e vedere che laboratorio li può interessare. I vostri figli faranno uno dei tre laboratori che avete indicato, non necessariamente il primo. Perché ho 120 bambini, se tutti i 120, sono un esempio, mettono il numero uno sport, non posso fare sport con 120. Ogni laboratorio ha dei numeri che decidiamo noi in base al tipo di laboratorio, oltre i quali non si può andare. Quindi può essere che vostro figlio farà il numero 3. Quindi tutte e tre le scelte vanno fatte in maniera ponderata. Perché? Perché durante le quattro settimane il laboratorio non può essere cambiato. A meno che i casi eccezionali. C'è uno che va in cucina e se è capace solo di busare tutto, allora viene Maria in ginocchio piangendo e dice per favore, toglimelo e il bambino mi dice sì, non ve la faccio più, allora lo mandiamo a far sport piuttosto, ma se no non si può cambiare. Quindi la scelta va fatta pensando e ci sono alcuni laboratori, leggerete sul foglio, chitarra, teatro, giornalino mi sembra, che sono pensati solo e esclusivamente per chi frequenta tutte e quattro le settimane. Praticamente facciamo un corso di chitarra che ha un inizio e che ha una fine. Non si può arrivare alla terza settimana quando si sa già fare Smoke on the water, no? E questo deve appena imparare a fare il diafano, sono dei bambi, no? Allora, ci vuole, bisogna fare tutte e quattro le settimane. Ma tutto questo è scritto sul foglietto che riceverete. Quest'oggi, procediamo. E infine abbiamo le gite. Anche le gite non sono solo divertimento, ma sono anche un modo di imparare a stare insieme. Tutti e quattro il martedì andremo al mare, a San Rocco. Mentre il venerdì o il giovedì sera, la, la quarta settimana, andremo in gita. La prima settimana la gita si svolgerà come ogni anno a Tarvisio. Prima una breve passeggiata all'orito dello Slizza. Se non sapete cos'è, guardate le foto. È un kenyo bellissimo a Tarvisio, veramente, con, veramente bello. E poi andiamo in Agri di Fusilio dove faremo un gioco tutti insieme. È una gita che noi usiamo un po' la prima settimana perché i ragazzi socializzino, perché la prima settimana è quella che serve per creare un po' di squadre in gruppo. La seconda gita è ad Acqualambia, parco acquatico, alla quale però sono invitati soltanto i ragazzi che hanno terminato la quarta elementare. Dalla cioè quarta elementare in su. Per chi non viene in gita non viene al mare, non ci sono attività alternative. cioè, se vostro figlio è di prima, seconda, terza elementare e viene a Colandia. acqualandia, noi lo potete scrivere perché non rientra nella fascia d'età o non vi interessa che venga da Aqualandia. Vostro figlio quel giorno resta a casa dai nonni, dagli zii, indifferente. Chiaro? La terza settimana la gita è ancora in fase di definizione e la quarta settimana la gita è a Gardaland, come ogni anno e come ogni anno la gita di Gardaland prenotiamo due corriere e c'è la possibilità di partecipare, abbiamo la possibilità di partecipare alla gita anche ai genitori o ai fratelli, chiaramente minori accompagnati dal genitore, però se il genitore partecipa a Gardaland non so che il genitore viene a farse la gitarella e mi fa il babysitter del vostro figlio. Vostro figlio, se voi venite a Gardeland, viene a Gardeland con voi, chiaro? è in pullman, nel pullman dei genitori e si passa la giornata con i genitori. Questo, fatti chiari, amicizia lunga. Perché ho fatto litigate davanti alla stato di Prezzemolo a Gardeland <ride> proprio per questo motivo: perché non era chiaro e mi voi in mano il foglio firmato dai genitore nel quale c'è scritto questo, non era chiaro quello che era firmato. Quindi, così, ok? l'egite Come funziona l'iscrizione alle gite? Al momento dell'iscrizione, nei giorni che vi ho indicato precedentemente, iscriverete i vostri figli alle gite della prima settimana, il primo mare e Tarpizio. A partire dalla prima settimana di grè, il lunedì... Consegneremo ai ragazzi due fogli. Nel primo foglio sarà un promemoria sugli orari delle gite, perché voi giustamente vi firma il modulo, ma chi si ricorda tra un mese e mezzo a che ora si parte? Allora noi vi diamo un, un promemoria a che ora si parte, cosa portare, eccetera. Un secondo foglio invece con i moduli di iscrizione alle gite della seconda settimana. E così avanti, la seconda settimana, lunedì, le gite della terza la terza settimana, il lunedì, le gite della quarta. Uno può dirmi, e le iscrizioni vengono fatte a partire dal mercoledì mattina. Dalle 8, mercoledì mattina, prima l'oratorio con gli orari di prima, sarà un banchetto fuori, ci si può iscrivere. Ma mi non ho iscritto mio figlio la terza, ma parla la quarta. Trova, e siamo in ferie, trova una nonna, una zia, una vicina di casa, che venga mercoledì mattina alle 8 a prendere il mobile e a fare l'iscrizione. Perché? Perché le gite e il mare sono un numero chiuso. Le domande tutte alla fine. Al mare portiamo 90 per 90 bambini e le gite in base a quanti autobus abbiamo? Quelli che stanno in autobus. 70, 40 in base alla gita. Ok? Quindi chi prima ne arriva ha il posto. Se uno aspetta venerdì sera per fare iscrizione, alla gita del martedì, non ci sarà più posto. So che sei fastidioso, so che è il naso, so che ogni anno è una lotta. Abbiamo passato un anno a cercare una soluzione che sia giusta e non l'abbiamo trovata. Questo del suo. Eh, allora, mercoledì mattina bisogna fare la fila e cercare di entrare nei posti di gite non accettiamo non accettiamo iscrizioni dai ragazzi non mandatevi il ragazzo con il foglio e la busta perché? perché sono i genitori che fanno la fila un'ora per iscrivere eh? e poi mi arriva il ragazzo a mezzogiorno ah no, devo, devo darti questo e mi non ho più posti quando è arrivato sto bambino? era tra i primi? non lo so accettiamo iscri iscrizioni soltanto da adulti potete mettervi d'accordo, o venire un genitore a portare 500 iscrizioni, potete rubarvi la fila, questi sono affari vostri, chiaro, noi accettiamo le iscrizioni da un adulto a partire negli orari di accoglienza al mattino 8, 8 e 30 o alle 18.30 la sera, mercoledì, giovedì, mercoledì e giovedì, fino a posti terminati, un'altra cosa, le gitte non prevedono rimborso, perché vivo la corriera devo pagarla. Allora, se uno mi dice io vengo e dopo non viene, non posso ritornare i soldi. Quindi una volta che il figlio è iscritto, è iscritto. Chiaro? E se per qualche motivo, un'altra cosa, vostro figlio si ammala, non può venire, eh? avvisate il responsabile non trovate una mamma che sapete che è rimasta fuori e vi mettete d'accordo con lei e allora viene lei al posto, no, perché c'è una lista d'attesa che conosciamo noi e voi non conoscete, allora eventualmente se si libera un posto forse possiamo pensare di accogliere una lista d'attesa, forse no, quindi se per qualche motivo una malattia dell'ultimo momento, una roba, non potete venire, si viene, si avvisa e basta, giusto? martedì mattina piovi, si va in mare, non si va in mare, cosa facciamo? Vi svegliate, aprite Facebook Facebook, la pagina dell'oratorio, aprite il sito internet dell'oratorio, là c'è tutto scritto, se non c'è scritto niente vuol dire che si va lo stesso, se c'è scritto gita annullata ci troviamo in oratorio allo stesso orario e possono venire tutti, anche quelli che non erano iscritti alla gita. Non sempre, come gli aerei, se annulliamo a causa di maltempo è rimborsabile. Perché il corriere, per esempio, se io lo annullo il giorno prima entro le sette di sera, non pago. Se io ma se io il giorno prima dici che tutto sommato non sarà così mai, e il giorno dopo vi do strago lì, cioè piove di brutto, per chi non parla di destino stretto, e annullo la città, quella corriera devo pagare lo stesso, anche se non è usata. O vado al mare, come è successo l'anno scorso, che sono solito morire, e a mezzogiorno mi è l'ira di Dio, e dobbiamo ritornare in oratorio, quella giornata di mare noi paghiamo il biglietto pieno e le corriere pagano il biglietto pieno. Quindi questa è... No, è troppo atti che ci lunga. Cioè, alcune volte si può... Altre volte non si può, è sempre una decisione difficile perché uno decide, le previsioni sono, nonostante siamo nel 2018, dice domani pioverà, uno dice non andiamo in mare, dopo una giornata splendida, allora è sempre difficile scegliere, per cui è così. Quando andiamo in gita è obbligatorio, in maniera tassativa, che ogni ragazzo sia vestito con la maglietta del centro estivo. E con il cappellino del centro estivo, non quelli dell'anno scorso e due anni fa, quello di quest'anno. Se qualcuno si presenta all'appello al mattino, ha pagato la gita e non possiede il cappellino e la maglietta, non ho O, oh, è oh, E, eh, eh, rimane a casa perché se siamo in gita, io vedo i cappellini, so che tutti quelli sono miei, quei cappellini con quelle magliette e un consiglio che vi diamo è Quello di scrivere sia sulla maglietta che sul cappellino il nome perché noi viviamo una maglietta, un cappellino, dopo lo perdi, lo non si sa cosa, Prego. e il cognome perché Franceschi se 5, Luca le 12, Caterina se 14, no? Nome cognome e basta. Procediamo. Chi gestisce le giornate? Don Matteo. Ancora non si sa chi sarà qua, Sarò io, sarà Pietro, sarà un fantasma, sarà. noi lo sappiamo. Allora, nel dubbio che abbiamo messo, Don Matteo le mamme, o oh, mamme, le mamme, giovanili, che fanno? e gli animatori andiamo avanti. Gli animatori, andiamo avanti, gli animatori. Non potete... gli animatori. Io, glielo ho detto sempre a loro, ve lo dico anche a voi, secondo me il centro estivo è per gli animatori, non è per i bambini, no, è la verità, perché quello che loro ricevono è quello che poi loro danno ai vostri figli. Allora chi ha la funzione più importante non sei Don Francesco, le, le mamme, ma sono gli animatori, perché lo, i ragazzi ricevono da loro, vengono educati da loro, Vengono eh, impostati secondo una certa morale da loro e quindi hanno un compito fondamentale. Noi abbiamo tutti animatori che sono dalla prima superiore in su, che hanno passato una selezione durissima per diventare animatori e quindi hanno un compito fondamentale. E sono, cioè veramente, sono quelli che forse alla fine di tutto ricevono di più. Per questo noi ogni anno diamo anche l'opportunità ai ragazzi di terza media li incontriamo un attimo l'ultima settimana e vediamo se c'è qualcuno che desidera diventare animatore. Perché l'anno scorso su 16-15 l'ha voluto diventare animatore. Per dire. Perché? Perché vuol dire che i vostri ragazzi hanno ricevuto qualcosa da loro. E sono grati e desiderano essere come loro. Eh? Che loro Desiderano essere come loro. E allora loro hanno un compito fondamentale. Andiamo avanti. sito dei greas. Mi non so niente stavo perché ero via, vedo tutta una sorpresa che a me. Questo lo si intitola Indovina chi? Va via. E ho un video. Ehi hey, ragazzi, ma lo sapete vero che la storia di quest'anno è seguito dagli ultimi due anni? E lo sapete che la storia di quest'anno sarà collegata agli anni precedenti? Beh... Come dicevo, alla fine tutto si collegherà nel mezzo delle avventure che ci coinvolgeranno quest'anno. Tutto inizierà quando una ricca orfana deciderà di invitare due amiche a casa sua per la sua diciottesima festa di compleanno. Durante la festa succederà però una cosa inaspettata. Si darà il via alle indagini. Chi è stato? Chi è colpevole? Chi diamine è stato? Chi? Come si collegherà tutto? Come potremo giungere ad una conclusione? come risponderemo alle nostre domande. Per ora niente spoiler, sapremo tutto a suo tempo. Quando? Beh, a giugno. Come ogni anno, negli ultimi tre anni, il interessa è integralmente preparato degli animatori. Ma voi te ne compravamo, io ero di mezza invece da tre, questo terzo anno già... Che prepariamo noi le magliette, che prepariamo noi la musica, che prepariamo noi lo spettacolo, ogni giorno su un piccolo spettacolo teatrale per i bambini, è tutto preparato da loro. Eh, quindi, anche questo. Il tema dei Grest ha una storia del sottofondo, ma ogni anno proponiamo una storia anche a livello spirituale, possiamo partire. Ed eccoci di nuovo qui! Fatevi avvolgere da una nuova affascinante avventura che vi accompagna alla scoperta di esperienze sensazionali. Esperienze di vita di persone come me e voi, che sono diventate leggenda. Verrete trasportati dalla storia di quest'anno tra le vite di quattro persone meravigliose. Incontrerete pirati spavaldi e perfino sovrani egocentrici. Beh, chissà chi conosceremo. Però sarà un'avventura unica che ci farà immergere a pieno in un mondo tutto da scoprire. Non potremo certo starci negli seduti moji, dovremo alzarci e correre per partecipare al Grest di quest'anno. Indovina chi? Non c'è santo che tenga! Prima è il campo scuola che inizialmente è aperto le iscrizioni, abbiamo 30 posti, la settimana che va dal 21 al 28 di luglio a Borca di Cadore abbiamo una casa con 30 posti per i ragazzi dalla quarta elementare terminata in su, inizialmente è aperto esclusivamente per chi frequenta il catechismo, poi se avanzano posti prendiamo anche ragazzi che partecipano a luglio insieme, quindi sappiate che sia se questa settimana e poi comuniamoci, vediamo tutti quanti alla sagra a fine a ultimo weekend di agosto, primo weekend di settembre.